buon Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questa giacchetta molto calda, molto colorata e con il cappuccio che io ho deciso di chiamare giacchetta Picasso. Per quanto riguarda il filato io ho scelto uno nuovo della Mistrico Filati che è il Crazy Love. Se ricorderete l'ho già utilizzato per realizzare il cappottino lungo, questa volta ho optato per una giacca taglio sportivo e per un colore che io solitamente non uso, che sono questi colori molto eh, colorati, non so neanche. Anche come di definirlo, però, sono dei colori che io non abbino mai ehm, insieme e solitamente non vado neanche a usare delle sfumature così accese. Ma questa volta avevo eh, deciso di cambiare il colore che ho scelto io, è lo 02. E vi ricordo che ogni gomitolo da 100 grammi misura 450 metri per poter realizzare questa giacchetta, che è una taglia S. Io ho utilizzato due gomitoli lavorando con il quattro e mezzo dell'ultimo gomitolo, me ne è avanzato veramente pochissimo quindi, taglia S. Se volete la giacca più andate a comprare 3 gomitoli taglia m giacca uguale alla mia 3 gomitoli più lunga 4 taglia l giacca uguale alla mia 4 gomitoli più lunga 5 e sempre lavorando con il 4 e mezzo in descrizione naturalmente vi lascerò il link del sito Uncentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori oltre a blu che ho usato io c'è anche il colore mattone c'è anche il colore viola quindi ci sono diversi colori da cui potete scegliere per quanto riguarda la lavorazione di questa giacchetta è veramente molto semplice, si parte dal basso e si vanno a realizzare 6 6 giri che danno vita a queste stelle alternate a maglie alte si lavora così fino ad arrivare all'altezza degli scarti, e poi si divide la parte dietro dalle due parti avanti si lavora sempre in giro andate e ritorno e si vanno a cucire le spalle lasciando nella parte avanti qualche centimetro libero per quanto riguarda le maniche ho fatto lo stesso eh, punto della, capo, della, ma, della parte centrale e ho lavorato sempre con l'uncinetto del 4,5 e ho fatto delle maniche lunghe una volta fatto ciò si va a fare il cappuccio che adesso mi tiro su così lo potete vedere meglio allora per quanto riguarda il cappello è semplicissimo da fare perché si va a riprendere lo scollo e si fanno giri di maglie alte, si fa un primo giro e poi si fanno sempre giri di maglie alte fino ad arrivare all'altezza desiderata io ho lavorato per 21 giri ma voi potete farlo anche più uh, alto quindi lavorare per 23-24 giri se volete che vi scenda di più um, lateralmente Anche dietro Dipende se volete che il cappello tiri oppure no uh, Sotto uh, In base a quello potete fare più centimetri Naturalmente una volta fatto questo lungo um, Questo alto Diciamo uh, um, Possiamo definirlo una sorta di cappuccio Non cucito, uh, Io vi faccio vedere come si va a cucire Per creare appunto la forma del, del cappuccio Non ho rifinito facendo dei bordini Mi piace lasciare la giacchetta così Come l'unica cosa che ho fatto è mettere questi bottoni che io ho cucito senza fare asole perché ho cucito il bottone nella stella da questo lato in modo da farla passare nella stella del lato opposto e ho messo solo due bottoni ma potete vedere la giacchetta si chiude quindi in realtà potrei metterne anche di più ma sapete che io non amo uh, le giacche che si chiudono troppo almeno quelle realizzate con un uncinetto o con i ferri e anche i bottoni li trovate sul sito incentando con i filati bene spero che anche questa creazione diversa dal solito perché è un taglio sportivo sono dei colori che non ho mai usato, vi piaccia e se desiderate realizzarlo e se la realizzate mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, dove vi chiedo ancora scusa, ma ho ancora dei problemi nel ricevere uh, le notifiche dei messaggi, quindi se vedete che non vi rispondo dopo diverse ore, contattatemi o tramite uh, il gruppo Facebook La libertà di un e speruzzare o tramite il mio profilo privato, perché veramente io non so Facebook qualcosa ha, ma su quella um, sulla pagina un centano con i filati decidi di non mandarmi le notifiche e se io anche vado a controllare se, sono, se ci sono messaggi mi risultano che non ci sono messaggi per poi andare dopo un'ora o due e vedere che ci sono messaggi mandatemi tipo 5, 6, 7 ore prima quindi mi raccomando se non vedete che non vi rispondo ed è una cosa urgente cercate di contattarmi anche su Instagram dove sapete, mi trovate come Zafaccio e se avete acquistato il filato presso il sito un centano con i filati e presso la merceria conetti potete taggarci sia sulla pagina Facebook merceria conetti sia sul gruppo, eh, sul canale ehm, di Instagram eh, un con i filati e noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra giacca sportiva io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico filati linea crazy love il colore che ho scelto questa volta è lo 02 vi ricordo che è 100 grammi che sono 150 grammi ed è 450 metri ho deciso di optare per un colore diverso dal solito un po più acceso e un po più colorato allora io vi farò vedere un piccolo campione lavorerò con un certo del 4 e mezzo e ho montato 35 catenelle nella lavorazione viene vera e propria io nella Lavorerò, monterò 115 la lavorazione che a fare si ottiene su un multiplo di 10 a cui poi vanno aggiunte 5 catenelle che serve per avere l'inizio uguale alla fine in ogni giro mi raccomando per una taglia m se utilizzate il mio stesso filato io direi che potete andare a montare tre motivi in più quindi 30 maglie in più mentre per una taglia l andate a montare 60 maglie in più naturalmente vedete un po misurate la circonferenza del vostro seno perché comunque la giacchetta arriverà un po' sopra i fianchi quindi se avete il seno più grande misurate la circonferenza dei vostri fianchi e mettete tante catenelle da raggiungere quella circonferenza tenendo presente sempre che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 10 a cui vanno aggiunte 5 catenelle allora come vi ho detto lavorerò con un 4 e mezzo montato 35 catenelle andiamo a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle 35 catenelle, entro nella seconda e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, quarta maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quinta maglia alta.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 scusate no prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa quindi perdonatemi dovete saltare 3 catenelle chiudo le tre le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo la mia prima maglia alta catenella successiva seconda maglia alta catenella successiva terza maglia alta catenella successiva quarta maglia alta catenella successiva quinta maglia alta 2 catenelle 1 2 vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi 5 maglie alte, 1, catenella successiva 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, catenella successiva 5. 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado nella catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 3 catenelle entro in successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudere le due maglie alte insieme 2 catenelle questo è quello che si va a fare per tutto il giro terminiamo il giro andando a fare le 5 maglie alte quindi terminerò il primo giro andando a fare 5 maglie alte quindi 1 2 3, 4 e 5 ho terminato così il mio primo giro adesso giro la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte quindi 2 3 4 5 prendo il filo vado tra le due maglie alte chiuse insieme quindi qui e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro tra le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 4 e 5 prendo il filo vado tra le due maglie alte realizzo una maglia alta 2 catenelle: 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro tra le due maglie alte realizzo una maglia alta e ricomincio da capo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due 3 4 e 5 una maglia alta tra le due maglie alte chiusi insieme 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta bene questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro facendo le ultime 5 maglie alte. Quindi una, due, 3 4 e 5 Ho terminato così anche il secondo giro giro è molto semplice vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre e quattro che con le tre catenelle iniziali sono 5 una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio Maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi una, due e 3 una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e si ricomincia da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro e cinque. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. Una ma tre maglie alte nell'archetto di 3 catenelle: una, due, tre, una maglia alta, sopra la maglia alta del ventaglio. Facciamo ancora un insieme, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una: due, tre. 4 e 5 una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle 1 2 3 una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e questo è quello che bisogna ripetere per tutto il terzo giro termineremo il terzo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una per un totale quindi di 5 maglie alte 2 3 4 5 Terminato il terzo giro vi faccio vedere come fare il quarto quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta: una, due, tre, due catenelle di separazione, 1-2. Prendo il filo, rientro scusatemi, mi tiro un attimo il filo prima che ci cilitico sempre. Ok, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base quindi la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 3 maglie alte entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle una e due e adesso vado a fare 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta nella maglia alta successiva mi raccomando maglia alta successiva un'altra maglia alta e sono a 2 3 4 e 5 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado nella maglia alta successiva realizzo una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 3 maglie vado nella quarta rizzo una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme quindi vedete stiamo ripetendo lo stesso motivo però eh, dell'inizio però qui abbiamo fatto una maglia alta perché eravamo inizio il giro adesso andiamo a lavorare invece normalmente quindi 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado alla maglia alta successiva e realizzo le mie 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 2 catenelle 1 e 2 vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa salto 3 maglie alte entro nella quarta realizzo una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e di nuovo da fare 5 maglie alte 1 2 3 3 4 e 5 allora questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro vado a terminare il quarto giro facendo 2 catenelle prendo il filo vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa Prendo il filo, vado nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta, quindi salto le tre maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella che è terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quinto giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta. 5, catenelle 5 maglie alte, una, sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi una: due: 3, 4, e 5, e di nuovo prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia alta 3 catenelle una. 2-3 prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta e di nuovo 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due tre quattro e cinque prendo il filo vado tra le due maglie alte reali chiuse insieme realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro in una maglia alta 5 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi 1 2 3 4 5 termino questo è quello che devo fare per tutto il quinto giro Termino il quinto giro andando a fare una maglia alta tra le due maglie alte chiusi insieme 3 catenelle 1 2 3 rientro un'altra maglia alta Prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza che equivaleva poi alla mia maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il quinto giro non ci resta che da fare dal sesto e ultimo giro non so se si riesce a vedere è eh, così così si allarga un po si riesce a vedere bene il motivo quindi adesso vi faccio vedere come fare il sesto e ultimo giro sesto giro mi alzo mi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una due tre prendo il filo vado dove ho la maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta ora qui solitamente nel, nel, nell'archetto di 3 catenelle noi facciamo 3 maglie alte ma non stavolta qui all'inizio, ne andiamo a fare soltanto due quindi una e due una maglia alta sopra il ventaglio questo perché a noi qui ci servono di 5 maglie alte per poter rifare il primo giro, per questo non ne possiamo andare a fare 3 di maglie alte, ma soltanto 2. E adesso andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e cinque, una maglia alta sopra il ventaglio, la maglia alta del ventaglio torniamo a lavorare normalmente 3 maglie alte nel ventaglio quindi una 2 e 3 maglia alta sopra la maglia del ventaglio e ricominciamo una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 4 e 5 una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle quindi una due e tre maglia alta dove la, la maglia del ventaglio e di nuovo 5 maglie alte sopra le cinque maglie alte del giro precedente quindi una due 3, 4 e 5. Questo è quello che bisogna fare per tutto il sesto giro e andiamo a terminare facendo in questa maniera. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi una e due. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Allora, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Adesso vi faccio vedere un attimo come fare il primo, visto che abbiamo una base diversa e poi procederete da sole. Vi ricordo che io nel mio campi, nella mia, per far realizzare la mia giacchetta ne, ne monterò. Come catenelle di base 115, quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta: quindi una, due, tre, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive per un totale di 5 maglie alte, quindi 3, 4 e 5. 2 catenelle 1 e 2 vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 3 maglie entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo andando a fare di nuovo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e di nuovo le mie 2 catenelle e così via quindi ripeto i giri da fare sono in totale 6 vi ho fatto rivedere come rifare il primo io vi dirò quante volte ho riflettuto questo motivo prima di fare poi gli scalfi della nostra giacchetta Dunque, ho ripetuto il motivo quattro volte quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo quattro volte. Questo perché non voglio una giacca lunga mi deve arrivare, diciamo proprio ai fianchi. Quindi, quattro motivi vanno più che bene. A questo punto sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contarmi le mie: eh, metto la mano sotto così, vedete meglio: le mie eh, chiamiamole stelline: una, due, tre, ne ho un totale di eh, 12 e ne ho messi 3 avanti. 3 avanti, 6 dietro, quindi contando le stelline. Una, due, tre, ho contato poi 5 maglie alte. Vedete, questa è la maglia alta in corrispondenza della stellina, ho contato 5 maglie alte e ho messo in marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari questa volta mettetelo sul davanti eh, sul dietro davanti, dovete avere lo stesso numero. Quindi se ne mettete 4 qua, dovete metterne anche 4 di qua. I dispari vanno dietro perché questa volta è comunque una giacca. A questo punto, io continuo ad, a lavorare normalmente. Come sempre lavorato solo che mi fermo ad arrivare al marcatore quindi io devo andare a fare il mio primo giro che consiste nel realizzare le mie 3 catenelle una due tre altre 4 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due 3 tre e 4 per un totale quindi di 5 maglie alte una in ogni maglia alta del giro sottostante e vado a fare normalmente 2 catenelle prendo il filo vado nella maglia alta realizzo una maglia alta non chiusa salto 3 maglie alte entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le due maglie, 2 catenelle e continuo a lavorare rifacendo adesso le mie 5 maglie alte. Terminerò un attimo il giro per farvi vedere come lo termino e come lo rinizio, però la stessa lavorazione abbiamo fatto sotto, solo più piccola. Sto per arrivare al marcatore, come potete vedere io adesso devo andare a fare le due catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta, e rientro dove ho fatto la maglia alta non chiusa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro vedete io qui inizio con le 5 maglie alte qui termino con la stella io ormai ho deciso che questa la chiamerò stella uh, ma non è un problema anzi va benissimo così stiamo comunque parlando di una giacca quindi al pezzo avanti non ho bisogno che questo sia uguale a qui Posso finire anche con la stella non è un problema perché dopo noi andremo comunque a fare le maniche l'importante è che il pezzo avanti qui sia uguale al pezzo avanti da quest'altra parte quindi anche qui io inizierò con le maglie alte ma terminerò con la stella quindi lavoro normalmente adesso io mi giro con la lavorazione e vado a fare le mie 3 catenelle 1 2 3 e poi vado a fare la mia la, il mio, la mia V entro tra le due maglie alte non chiuse faccio una maglia alta 3 catenelle rientro e vado a fare un'altra maglia alta e vado a lavorare normalmente naturalmente qui finirò con le maglie alte quindi vedete non mi cambia assolutamente nulla la lavorazione termino prima rispetto a terminare con lo stesso numero di maglie alte che con cui ho iniziato ma non cambia assolutamente nulla quindi adesso vado a lavorare normalmente i miei giri vi dirò alla fine quanti giri ho fatto andrò a fare la stessa cosa dall'altra parte e poi lavorerò il pezzo dietro poi vi farò vedere quanto ho cucito le spalle come andare a fare anche le maniche ho fatto le, eh, gli scalfi. Io ho ripetuto il motivo per uno e mezzo. Cioè uno l'ho completato come motivo e poi ho fatto i um, tre giri del secondo motivo, stessa cosa da quest'altro lato e dietro, dietro, ve lo faccio vedere, sono in, ho iniziato con le maglie alte e poi ho fatto il motivo: cioè la stellina. Quindi è terminato con stellina maglie alte quindi, ho fatto questi tre. Un motivo e mezzo sia davanti che dietro e poi sono andata a cucire le spalle e ho cucito per uh, due motivi vedete uno e due, lasciando uh, le maglie alte e l'ultimo motivo libero sempre come stellina intendo come motivi quindi ho cucito fino ad arrivare alla fine della seconda stellina sia da questa parte che da quest'altro lato e adesso andiamo a fare le maniche realizzare la nostra manica io lavorerò sempre con il 4 e mezzo e andrò a fare lo stesso motivo che abbiamo lavorato fino adesso quindi vado a fare in questa maniera mi aggancio sotto tra le qui dove ho sotto dello scafo e vado a prendere il mio filo e vado a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta Prendo il filo, vado dove ho qui il, il forellino e vado a fare una seconda maglia alta. Vado nella maglia alto orizzontale, e vado a fare una terza maglia alta. Vado nel forellino e vado a fare una quarta maglia alta. Vado nella maglia orizzontale e vado a fare una quinta maglia alta. Due catenelle, 1 2, prendo il filo, vado nel forellino e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto la maglia alta, vado direttamente nella maglia alta successiva, quindi salto anche il forellino, vado direttamente nella maglia alta successiva, orizzontale, e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte 2 catenelle e ricomincio da capo come sempre per le maniche dovete capire un po' voi se dovete andare a, un a farle un po' più vicine allontanarle un po' per il primo giro è sempre un po' difficile molte volte si deve sfilare e rifare perché bisogna vedere di non stringere troppo lo scalfo perché altrimenti la manica stringe sotto alla scella o altrimenti non dovete fare troppo largo altrimenti la manica poi per tutto il braccio è troppo larga quindi io dico sempre primo giro vi mostro più o meno come faccio io però mi raccomando voi dovete capire bene dopo il primo giro e rindossare la giacca per capire se avete stretto se non avete stretto se va bene così l'unica cosa noi adesso continueremo a lavorare quindi adesso andrò di nuovo a fare le mie cinque maglie alte avendo iniziato con le cinque maglie alte dovremmo terminare con le due maglie alte chiusi insieme quindi dovete stare un po attenti anche a questo quando andate a fare la lavorazione io adesso comunque continuo vi dirò alla fine quando Volto ripetuto il motivo um, e per motivo io intendo 5 maglie alte e le due maglie alte chiuse insieme sto terminando il primo giro alla fine di motivi ne ho fatti 4 ho fatto le due maglie alte chiuse insieme le due catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima ok a questo punto vi vado a fare il secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra ognuna delle quattro maglie alte successive quindi 2 3 4 5 e adesso andiamo a fare normalmente il nostro ventaglio quindi vado a fare scusate mi tiro un po' il filo Eccomi, quindi vado a fare, prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, rivado tra le due maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia alta e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare poi il terzo terminando il secondo giro fatto il ventaglio entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vedete sto lavorando normalmente come lavoravo prima solo che adesso lavoro in tondo e qui vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 2, 3, una maglia alta nel, nella maglia alta del ventaglio e ricomincio da capo andando a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare il quarto. Termino il terzo giro per fatto l'ultima maglia alta entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima quarto giro vado a fare due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa prendo il filo vado direttamente nell'ultima della eh, quarta maglia alta quindi salto 3 maglie alte entro nella quarta e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato il quarto giro vedete che in tondo abbiamo un modo diverso per iniziare iniziare e terminare il quarto e il quinto giro quindi il quarto giro si inizia con le due maglie alte chiusi insieme e poi andiamo a fare 5 maglie alte quindi una due tre 4 e 5 2 catenelle 1 e 2 prendiamo il filo andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa saltiamo 3 maglie alte entriamo nella quarta e facciamo una maglia alta non chiusa la chiudiamo 2 catenelle 1 e 2 e si ricomincia da capo quindi andiamo a fare questo per tutto il quarto giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il quinto giro per terminare il quarto giro ho fatto le 5 maglie alte vado a fare 2 catenelle entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia bassissima quinto giro andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi 1 2 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 prendiamo il filo entriamo tra le due maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia alta vedete abbiamo creato così il nostro ventaglio e adesso andiamo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 5 maglie alte quindi una due tre quattro e cinque prendiamo il filo andiamo tra le due maglie alte e andiamo a fare una maglia alta 3 catenelle Rientriamo un'altra maglia alta e ricominciamo da capo, quindi questo è il nostro quinto giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il sesto e ultimo giro. terminando anche il quinto giro Ho fatto le cinque maglie alte entro nella terza catenella iniziale che qui aveva la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima e adesso il sesto e ultimo giro 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle quindi una due e tre una maglia alta sopra il ventaglio quindi una e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi andiamo a lavorare normalmente il nostro sesto giro terminato il sesto giro si ricomincerà dal primo quindi rifaremo 5 maglie alte e poi le due maglie alte chiuse insieme questi sono i giri che dovremmo sempre andare a ripetere io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo la mia manica deve essere lunga quindi mi arriverà fino al polso e poi decideremo se darci qualche altro tocco alla eh, qualche bordino qualche altro tocco a questo gi a giacchetto lasciarla così come è venuta Terminato la manica per poter la, um, ho contato i motivi per poter capire quanto l'ho fatto lunga invece di contare i sei giri, quindi, diciamo che ho contato le stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ne ho fatto un totale di 13 che equivalgono a 7 uh, motivi e mezzo. e allora, Ho fatto la stessa cosa anche nell'altra parte. Quindi ho ripetuto sempre solito, i soliti giri e quindi ho terminato le due maniche. Adesso si va a fare il cappello, allora. Uh, Uh, non vi ho fatto vedere perché in realtà è semplicissimo, ecco, faccio così, così riuscite a vedere. Io ho fatto intorno allo scollo un giro di maglie basse che, di maglie alte e poi ho ripetuto il giro per tutta la lunghezza per un totale di 21 volte. Quindi, vedete, questo è. La mia giacchetta, ho fatto un semplice giro di maglie alte attorno a tutto lo scollo, e poi sono andata a ripetere il giro di maglie alte per un totale di 21 volte andando a crescere in modo da creare il mio cappuccio. Che adesso andrò a cucire dopo aver fatto questo 21 giri di maglie alte. Piego i due lati in alto, così e andrò a cucire da qui a qui. In modo tale da formare il cappuccio quindi ripeto questa è la parte della mia giacchetta quindi qua ci sono le spalle qui c'è il collo e io sono andata a fare un giro di maglie alte attorno a tutto il collo e poi ho fatto maglia alta eh, sempre g di maglie alta sopra il giro di maglie alte di base per un totale di 21 volte mi raccomando se siete una taglia più grande comunque valutate mettete sempre dei marcatori ci cioè arrivate a 21 giri mettete dei marcatori provate vedete se il cappello va bene o se vi tira nel caso vi tira asse qui di lato dovete fare qualche altro giro secondo me per una taglia m dovete arrivare almeno a fare 23 24 giri per una taglia l 28 giri io ripeto ho fatto 21 giri di maglie alte partendo dallo scollo andando a fare semplicemente una maglia alta sopra ogni maglia alta perché vedete noi non lo scollo avevamo comunque finivamo con un giro di maglie alte Benissimo, quindi adesso andrò a cucire il mio cappuccio, deciderò poi se fare un giro di maglie basse, ma non penso di rifinire la giacca, la lascio così com'è, ma se dovessi fare un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura, ve lo faccio sapere. Nel frattempo quindi vado a cucire il mio cappello.